L'aspettacolo che vedrai questa sera, io racconto a un certo punto la storia eh, di Pietro Cocca, io racconto la storia eh, occulta e occultata di un signore che si era messo a capo di una banda e che era talmente potente, talmente forte che la sua conoscenza dell'investigazione eh, lo stava portando addirittura ad indagare sul fascismo. E infatti alla fine, dopo gli orrori terribili, dopo le centinaia di torture, lui non ammazzava le persone, era come si dice in gergo uno che teneva in vita i torturati, sapeva torturare ma non uccidere, eh, lui dipendeva non dai fascisti, dipendeva direttamente dai nazisti, consegnava le sue prede direttamente ai nazisti che alla fine facevano lavoro sporco, cioè portavano queste persone nel binario 21 della stazione centrale di Milano, li portavano ad Auschwitz e con una lista in cui di quella gente non è tornato nessuno cioè le persone che sono riuscite a scappare da Villa Trista, che è questo luogo vicino a Piazzale Lotto, eh, lo dico anche a, a chi ci vede da, da varie parti, in varie parti d'Italia, quando passate da Milano, arrivate a Piazzale Lotto, c'è una piccola via che si chiama via Paolo Uccello, questo luogo è chiuso perché eh, tanti anni fa, dopo il 1945, era proprietà di una famiglia che si chiamava Fossati, famiglia Fossati. Dopo i racconti dell'orrore che erano arrivati ed erano usciti dai pochissimi superstiti che erano riusciti a scappare, la famiglia Fossati eh, decise di non abitare più lì e, e fece questa donazione di questa villa bellissima, una, villa, una, villa, una palazzina libertina libertin alle eh, suore carmelitane in quel momento nessuno è mai entrato. Durante la campagna elettorale di Pesapia, io avevo partecipato a tutto il lavoro dell'Officina della Cultura ed è stato lì il momento in cui, intorno al 25 aprile, qualche giorno prima, ho deciso di riaprire quel luogo, finalmente. Cioè, ho convinto le scuole ad aprire, i milanesi, il luogo della memoria delle torture. Eh, I milanesi che non sapevano niente, entravano dentro, fotografavano, c'erano le scuole eh, che addirittura portavano giù in quelle che erano le celle tanti anni fa e, e, e io ho raccontato la storia, questa storia e eh, ricordo eh, una signora molto anziana che purtroppo è morta è morta da qualche mese che era seduta davanti a tutte queste centinaia di persone e alla fine di questa orazione civile per la resistenza mi abbracciò e Nell'orecchio senza far sentire ad altri mi disse eh, tu non sai quello che hai fatto, non sai quello che hai fatto, cioè ho aperto una storia che era stata dimenticata e ho riaperto i luoghi perché secondo me i luoghi della memoria devono essere aperti, visitabili qui bisogna portare le scolaresche, far vedere questi, questi luoghi, forse a te non possono essere dei musei soltanto, la gente deve, deve trovare qualcuno che gli spiega che cosa, cosa, cosa è successo, piazzale Loreto, la gente passa di lì, ah. va a prendere il caffè, il cappuccino al mattino, è un luogo, è un, un crocevia di, no, alle sette e mezza del mattino, c'è una stele, nessuno sa No, anzi, alla, alla, alla, alle nuove generazioni è arrivata, è arrivata addirittura la struttura. Che pensate? L'ho detto è, è stato appeso Mussolini, ma nessuno ha spiegato che un anno prima, il 10 agosto del 44, in quel luogo vennero fucilati 15 partigiani. Cioè 15 antifascisti che non avevano fatto nulla se non essere antifascisti, vennero presi da un, da, dal carcere di San Vittorio e portati dietro, uccidati, lasciati tutto il giorno, del 10 agosto, sotto il caldo, eh, con i cartelli, questi sono gli assassini, allora questa è la resistenza, non è il passato, è il passato che poi ritorna, attenzione, perché quelle idee di fascismo oggi ci sono ancora. Questo paese è un paese sostanzialmente fascista, e, cioè ci sono eh, a Casalecchio di Reno, a Bologna, a Milano, a Torino, ci sono migliaia di lapidi di partigiani, le persone corrono eh, vanno a lavorare davanti a luoghi come non so, via San Bernardino eh, 9 a Torino dove dove si suicidò Dante Di Nani alzando il pugno chiuso e chiedendo viva l'Italia, asserragliato da, da, da, da 50 fascisti e un centinaio di nazisti. Ci sono anche queste storie nel nostro paese, noi dobbiamo raccontarle, dobbiamo sapere che queste storie non devono mai morire, perché nel momento in cui muoiono muore la Costituzione, muore il luogo in cui queste storie sono nate.